Ciao e benvenuto nel mio video corso. In questo corso vi insegnerò a realizzare un effetto legno con pasta di zucchero e colorarlo con l'aerografo. Partiremo da semplice pasta di zucchero bianca e senza l'ausilio di molde o stampi in silicone vi insegnerò a modellare un effetto legno. Dopodiché procederemo alla sua colorazione grazie all'aerografo e a colori specifici. Vedremo insieme com'è semplice realizzare l'effetto legno. Cosa aspettiamo? Iniziamo subito a lavorare!